vediamo quanto vediamo sei vale alta. Quanto è alta è 5 metri dobbiamo okay. prendere le misure perché Vai sennò no, si jet non può entrare <ride> vediamo un po' quanto alta aiuto ho pestato qualcosa aiuto cos'è? ho pestato quanto sei alta? 1 un metro e 27 1,27 per Vanessa E 1,45 eh? per Antonio Potete salire su EasyJet Vediamo ah, il bagnetto, ah, Anastasia cioè, eh, amore. Amore. Misuriamo con i tacchi Anastasia 1,10 Mamma mia Anastasia, 10. 10. Mamma mia, Anastasia. Vediamo, La mamma è sempre alta uguale Bellissima. Allora Maria Rosa dimmi, dimmi. Bambine dimmi. e Antonio Dobbiamo preparare le valigie, le valigie. andiamo è allora, allora proviamo è a prendere le valigie adesso mi butta tutto giù per terra tieni questa la la non la è, è questa la valigia ma sarà e quella gialla adesso la, la, okay. la vedo la valigia premo sì, di ma dove sta andando dentro praticamente ma aiuto Oh eh, mamma, eh, mamma ok presa la valigia gialla quella nostra mi vuoi rilassare l'altra certo Massimino. ma perché? Siamo qui guarda c'è un troll deve andare c'è un trollo piccolino c'è cosa? <ride> niente <ride> lasciamola viva ragazzi qua c'è okay. il mondo in queste ricche cosa sarebbe il treno? Mi Prolly, il troll è il una valigia con le eh. rotelle Anastasia, ascoltami Ascoltami un attimo <ride> Questo non lo mettiamo in valigia Allora, Anastasia e Vanessa Vanessa, vai a prendere in cameretta Quello che vuoi portarti Dai, i tuoi vestiti Anastasia Ecco, brava Anastasia Dai, scegli quello che vuoi portarti Ricordati che sono quattro giochi. Benissimo, ok? guarda, Che bello Poi, con quale ci vuole mettere allora, quello che oggi scegliamo non si potrà più utilizzare fino a mercoledì, sì. d'accordo? Wow, bellissimo. bellissimo! Un vestitino, guarda come è. Io dico che mi dai questi pantaloni. Giusto, questi sono quelli nuovi che abbiamo acquistato. Vai, mettili da Allora, oh no! stiamo quattro giorni quindi, uno e due. Ok, Anastasia, direi che basta, basta, basta pantaloncini, meglio, Anastasia. oltre ai pantaloncini ci vogliono le magliette. Amore. Magliettine, amore. Magliettine bella. sì. Aspetta. Va bene. Be bella. Bebella, sì, questa l'abbiamo presa in Sardegna. È una bella, che bella. Ma mi ma il pigiama il poi andiamo a prendere il pigiama amore. Sì, tanto considera che siamo la maggior parte del eh, tempo in spiaggia. Okay. Eh, ma, amore, abbiamo già preso tanti pantaloni. Quanti pantaloni abbiamo Quattro. preso? Quattro, basta, cinque. basta, pantaloni. Okay. Oh, bellissima. bellissima. Anche va bene, basta, amore. Okay. Non andare in ferie un mese. <ride> amore, sono solo tre giorni. Quella lì, guarda questa qua, la vedo io da qua. Quella verde, prendi quella. Boh. Un outfit okay. bellissimo no, questa, hai trovato qualcosa? Una maglietta, si, sì. con questi pantaloni, Benissimo. adesso Anastasia, vai a prendere le mutandine e due calze dai, se le trovi. Vediamo eh. Vanessa cosa scelto. Un outfit. Ok, perfetto. Bellino. Adesso guardiamo il farlo. secondo outfit. Va bene, vuoi andare a scegliere qualcos'altro? Quindi sì, con, con un solo. Ok, io vengo con te. Va bene. Andiamo. Per il primo giorno sì. metto questi, Sì eh no, perché partiamo il primo giorno e sei a scuola. E non li, non li puoi mettere? Il, primo... il giorno dopo? Eh, ok, la sera, perché di giorno siamo in spiaggia, eh? eh. E A pranzo? So, Beh, a pranzo sei, non lo so, in costume, ma sì, però. costume! Eh, anche qualcuno in più, amore? Cioè, eh. Almeno amore. prendine un paio in più. A cena? Sì. Va bene, a cena. Eh, ok, vabbè, va bene. Poi un altro outfit. Eh, allora, in questo horror dove... <ride> <ride> Armadio horror. È Bella quella maglietta. Eh, prendi questo. Eh, ma non è bucata dietro, Ma ah, vai, è, è nuova. Quello. Come? Ah, l'hai rotta. L'altra Non è... lo sapevo, non me lo ricordo. Guardate, ho no. preso una mo. Mi è non scappata è adesso In questo momento avevo preso una mosca Che non mi è mai successo Schifo. in 46 anni Ok va bene Vanessa no. perdiamo, perdiamoci in chiacchiere no, Questa canottiera sì. può andare bene Sì tipo quando andiamo in spiaggia Che mi metto solo la maglietta Va benissimo ok poi per... Gonnelline qua sotto cosa abbiamo Ma sai che sono forse tutte piccole <ride> Sono piccoline so. amore Oh no questa questa, questa delle lol Ma, Ma è che è bella? ti no. piace? Ma per andare al Ma... mare? No. E se no... mm. Allora, facciamo allora Questi pantaloncini scusa per andare in spiaggia Ma così no sono piccoli perché sono piccoli sono cosa hai trovato? secondo outfit per cena allora, questa va bene Poi, non so quando c'è freddo a me piace un sacco questa maglia perché è gigante grande va bene prendi Quindi, prendi tu dai tanto figli. sono tre giorni Vane dai mancano ancora due dai ancora due guardate che belli Insieme. Poi bene. Ho preso l'ultima mutandina. Hai preso le mutandine? Oh, ok, no. vai a metterle in valigia. Amore. Io direi di prendere questo, che è un bel pantaloncino. Sì, no, non è vero, questo ah. pantaloncino è corto. Con questo la maglia è... della. No, no non no, mi piace neanche, neanche a me. Questa maglia blu, ecco, sì, Bella. dai. E questo è il terzo, dai, sì, perfetto. perfetto, amore, ci sì. siamo? Allora, questi due, guardate. Guarda, non so dove sono. Sopra sopra Adesso poi ci pensiamo sopra. eh mm. Ma va dai Allora per quanto riguarda i pigiami Maria Rosa tu li stavi cercando Ma io gli metto una magliettina intima E siamo a posto così Tanto siamo a giugno e fa caldo Che ne dici? Benissimo Ma quanto sei bella con questo cappello Ma grande, eh? Ma eh. poi li portiamo tutti al mare Perché ragazzi dovete sapere Che noi adesso andiamo tre giorni a Rimini Ma poi a, no, giu a fine giugno mm. L'abbandono Sì ha ragione amore mio ma poi a fine giugno, con cavallo a cavallo la prima settimana di luglio, noi andremo tutti insieme in Sardegna. Nel e quindi ci dovete seguire in Sardegna con le nostre avventure con Maria essere. Rosa, Antonio e Raffaele. Eh già! E essere, forse! Diciamo. Ma forse, forse, forse, sì. forse! Quando torniamo dalle vacanze in Sardegna, dove andiamo, amore? In Puglia! Andiamo in Puglia! Mm -hmm. uh! Col treno! cosa? Eh? Cosa? Niente chi c'è qua? Giulia viene la mia compagnia di casa. ma Giulia Giulia verrà ad agosto in Sardegna noi andiamo molto ma molto ma molto, Mol, prima. molto prima poi andiamo a mangiare le mozzarella di bufala in Puglia, va bene mozzarella ragazzi calde. ma c'è qualcuno di voi che ci segue dalla Puglia? Se sì scrivetecelo nei commenti e diteci dove siete perché magari vi facciamo una sorpresa, vero Mari? certo, vi veniamo a trovare, <ride> vi veniamo a trovare. dai, scrivetecelo nei commenti anzi, invitateci a casa che mangiamo con voi. bravo <ride> le orecchiette le cime di rapa io voglio le orecchiette le cime di rapa comunque adesso continuiamo a fare la valigia per yes. Rimini. Rimini perché? molto in vicina. perché non so se mettere questi pantaloni che sono belli sono molto belli questa o questi due Vanessa sai cosa non ti vieni? dico? porta tutto amore tutto? tutto, tutto. faccio un altro outfit. cosa c'è? Ok, allora si sì. oh, ok allora allora tutto di là. noi andiamo a fare la valigia ciao va bene ciao Amore, dai, dai, dai Però io mi Ma c'è la maglietta grigia, quella smanicata No, quella la gialla pinta. No, grigia no, Chiamata gialla. Anastasia perché sa dov'è ah, Gialla, che grigia no, no. Ah, ce l'aveva oggi, ho capito Ce l'aveva oggi Anastasia me la, se la voleva mettere Vai a chiederle dov'è Anastasia ah, ah, oggi sì. mi ha chiesto di voler Volevi metterti una magliettina grigia, corta E io ti ah. ho detto, no, che fa freddo Dove l'hai messa? Ah, come stai? l'hai messa in valigia ma guarda che lei l'ha già fatta la valigia ma non è sua quella maglietta è di Vanessa no non ce l'hai eh? no quella è verde Anastasia la volevi mettere oggi per andare dalla nonna a pranzo e io ti ho detto di no ma io la volevo ma sì ma non è tua <ride> è di tua sorella guardate ragazzi il disordine che c'è in questo armadio. eccola va bene Vane vabbè, vabbè a me, siamo, a me siamo uguali ma amore, ma quella è sua? te ti va grande? Sì, va bene, portala dai con questi pantaloni, va bene e questi molto quindi. Abbiamo Vanessa, ricapitolando: uno, due, no, aspetta, e tre conto, conto io. e quattro allora. e cinque pantaloni, ma sono tantissimi. una, allora sai due. cosa ti dico? Che tu partirai, andrai a scuola mercoledì sì. con Venite. questo pantalone e questa maglietta. E questa maglietta. Venite, allora Già. Arrivo subito. Un secondo, allora tu andrai a scuola mercoledì e alle 12.30 insieme ai tuoi compagni che verranno in vacanza con noi Bianchi uscirete. Bianca e Diego uscirete alle 12.30, quindi oh. dovrete essere già vestiti, pronti per il viaggio. Io questi direi: due. Ok, e per il primo giorno ci siamo. Poi, il secondo giorno, io volevo mettere questi due perché non li avevo ancora messi. Okay. Secondo giorno, um, bene. questi due. Il terzo giorno, <ride> Dove... questi due e è l'ultimo, è sì. l'ultimo. Che poi, ah, no. Aspetta, noi arriviamo mercoledì. Giovedì, venerdì c'è ancora sabato. Questo è per andare in spiaggia almeno una no, eh? No, ma no. con un pantaloncino, eh? No, Mica poi... no sì, dai, portalo un okay, pantaloncino allora... per andare in spiaggia. Come eh, no? non lo so, quello, no, quello. Uno qualsiasi leggero, molto light. Dai, anche quello nero sotto è troppo corto. Guarda, Questo? no, guardami il pantaloncino nero, si. Sì ma non è piccolo. eh non lo so Eh, ma questo è proprio da spiaggia cioè beh insomma e allora portati questo dai e prima c'è un outfit no amore sei piena di outfit ok, okay. non so forse neanche. anche per i giorni successivi in cui saremo già ritornati ma... ok quindi ci siamo ah. dai abbiamo <ride> c'è ancora attaccato il non profuma più va bene ok Vane ok torniamo di là e mettiamo tutto in valigia sì dai che c'è allora, Anastasia che ci sta aspettando. Pieghiamo tutti uh -huh. i vestiti. Questi sono già piegati da prima. Ok, hai piegato tutto, va bene. Eh. Anastasia, le tue cosine Non sono ancora in valigia. Ani! Mettiamo a piegare. No. Adesso allora, vai a prendere, prendere delle finito, calze ma e ma delle mutandine. Okay? Dove, metti, metti, sì. dove le metto? Adesso le... le mettiamo. Adesso ti faccio vedere una cosa. Vai a prendere sì. le mutandine, amore. Quattro paia di mutande ti faccio vedere una cosa adesso eh? ma rosa ci piega tutte I le cose vestitini come i cinesini guarda. Quanti... guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda riusciti un po'. Vediamo se siamo riusciti a farlo. Vediamoci, guarda aspetta, aspetta. Oh, guarda aspetta, aspetta. aspetta. guarda guarda guarda aspetta. guarda e degli spazzolini poi identificati. Ah, sì, okay, vabbè, però quelli non li possiamo mettere oggi perché mancano ancora due giorni, ok? Ah, sì, Aspetta, vediamo. Vediamo se riusciamo adesso. Vediamo, eh? Fatino, vediamo un po', vediamo un po' se si riesce così. Guardiamo questo vestitito e se riusciamo a piegarlo bene. Vediamo un po' se riusciamo a incastrarlo Fido, Ma non viene più Ma perché? Perché è uscito? Forse dobbiamo piegarlo anche questo qua Allora facciamo così Così Vane Nel frattempo che Maria Rosa cerca di cazzo. piegare Qua dentro sì. ci sono delle cosine da portare in vacanza Tipo i cerotti Prova sì. a dare un'occhiata che le abbiamo comprate oggi Allora questa la crema abbronzante però come questa, come la, come questa come la metti qua, guarda, in questa borsa che è quella del mare. Vediamo, okay. così, vediamo, vediamo un po'. Così, cerotti. Eh? I cerotti. I cerotti, sì sì. Quelli li metti in valigia, amore, i cerotti. Oh. Ma no, ma portane uno solo. Ani, quali ti piace i più? Questi qua? Sono i denti. No, no, no, quelli, so. quelli di Elsa? Quelli di ok. Quindi in nostra valigia, ok? poi mettiamoli. mettiamo un'altra maglietta poi dovete scegliere il profumo mm -hmm. che volete portare quello, quello perché sono tutti finiti ce e allora portiamo l'acqua la, di quella termale che usiamo la mattina okay. e quella è giù però per questo? adesso aspetta aspetta adesso facciamo vedere facciamo devo... vedere come si fa eh vale Ana Ok. Quello, ecco il doccia abbronzante, quello è mio. Mettilo okay. pure qua amore, sì. Ma poi cos'è che devo prendere? Non so. Quello che c'è, fammi vedere. Questi sono per ricordo. le mosche. Questi no, sono per scuola. Però portane uno che ne ho presi due. Ah, uno no, lo usiamo no, al mare no. e uno lo usiamo per scuola. Vediamo un po' cos'altro avevo preso. Aspetta, questa. Questa. Questa croce. Qua. Sei riuscita? Sì. Mari. Se Abbiamo fatto una croce. Sì. Ecco e adesso me. una piega qui. Quelli sono per scuola, Vane. Poi pieghiamo questo qui. Ah, vedi? Poi pieghiamo questa magliettina qui. Poi questo vestitino così. E abbiamo fatto il pacchetto. abbiamo fatto il primo pacchettino. Ok, amore. Con quattro vestitini. Benissimo. No, quelli no, amore. Adesso proviamo con i pantaloncini. Vuoi piegarli te? Non so cosa Vabbè, poi abbiamo fatto la valigia dei vestiti, va bene così. Non è strana anche questi uno con l'altro, no, no, no, no. che dici? Non no. vuoi? No, no, no. così. Così? La Guarda come è cazzo. brava Anastasia a piegare i suoi vestiti. Ma quante cose ha portato Anastasia? Hanno bene. Tante! Eh, ma sono tante, amore. Sono giuste eh? o sono troppe? No, vanno bene. Vanno bene? Guarda un po'. Abbiamo fatto una calzetta invece di un pantaloncino. <ride> vuoi provare anche te? Voglio fare così. Brava, amore, fai, vai tu. Dai. Guarda. Ah, ok, vuoi provare te? Vuoi provare? Sono stata fortunatissima. Ho trovato quattro paia di calci. Brava, amore! Sorry, vai, dai, butta dentro. Ed erano solo eh. Oh. <ride> Perché considerando il disordine <ride> che c'è in quell'armadio Non ma li trovati fuori brava amore Guarda guarda questa piegata Vediamo questa piegata. Anastasia cosa sta facendo Poi pieghi qua Questo così Anastasia, Anastasia Guarda Anastasia. Anastasia. Anastasia guarda così Poi giriamo qui E abbiamo piegato una magliettina abbiamo fatto piccola piccola Facciamo questo vestito Ok Le mutande <ride> Deve già messa le mutandine, amore? No, no, dobbiamo ancora mettere ah. le mutandine. piena anche quelle Mamma, piccole Guarda che scivolo l'abbiamo preso. Questo è scivolo. E poi dove sono Oh, un l altro l'abbiamo lasciato di là. Uf. E poi così, così, così. Ecco qua. Fantastico, un QA. Ecco qua. <ride> abbiamo Un panacchino. Guardate scivolo e queste bravissima qua amore qua le calza questo antiscivolo mm, che Ops, okay. quella lì è la parte di Vanessa ma si sì, no è uguale per ma tutti e questo... due le i cerotti sì. le devi mettere io qui perché è la mia parte perché cazzo cacciamo che la parte di Vanessa perché ce l'ho va bene e... ok la amore tante. metti le mutandine anche questo cos'è? una mutandina? qua. l'hai trovato? giù Caspita, nuovo? Madonna, guarda Mari! Abbiamo ancora i profumi nuovi! Wow, ma ti rendi conto? Il nostro profumo! Il nostro profumo. Allora, mettilo, dai, mettilo in valigia! Lo mettiamo qui! Lo mettiamo guarda qui. questa mutandina come è diventata piccolina! Ah, uh no! -uh. Ok! Oh, che bello, ma cos'è? Sì, ma i costumi rimangono nella borsa dei costumi, bimbe. Okay. Eh, sono già lì. Adesso noi abbiamo preparato la valigia per partire, ok? Soprattutto due di costumi, abbiamo anche tre. Ma quanti costumi? Ma no, due sono più che sufficienti. Ma borsa, qua. Buttiamo dentro, via, così. Perché la lasciamo qua? E questa è la borsa dei costumi, così. Uff. Eh sì, eh. Uff. Quali così. vuoi scegliere, Anastasia? Scegli i due costumini che ti vuoi portare. Wow. che abbiamo. Quello che abbiamo Guarda. preso. Quello lì ah, sono sì. ah, l'issata. So, ok, mi... ce l'ha lì Vanessa. Prendilo. Amore. Ecco, ecco. No, sì. ce l'ha Vanessa, guardalo, eccolo là. Eh, è bellissimo, ok, quindi e scegliete man... i costumi, Vanni, tu devi ancora Coro provare? So tra... Tra... Tra... Tra... Eh, tra questi... Devi provarli, amore. Ma questi ma questi è maniche lunghe, amore, non possiamo portare. Quale decidi? Quale scegli Maria Rosa? Tinta unita o colorato? Colorato, amore. ok, allora quello colorato e quello giallo. Va bene, dai. Dove metto? Vuoi metterli in valigia? Come sì, vuoi. Se va bene. Mettili in valigia. La ma, la va mamma, bene. ma subito al primo giorno andiamo in mare, no? No, perché arriveremo nel tardo pomeriggio. Uh. Anastasia, scegli anche tu due costumi da portare. Uno è quello lì che abbiamo già preso. Questo qua, e l'altro? Questo? Questo? Ma non è un pochino piccolo. No, no, se sì, ma lei guarda. Va bene, per le misure essere? che ha, Anastasia, va bene. Tutto oh, ok, Mamma, okay? mamma, porta. No, ma una giacchettina baccherani. che se fa freschino. Eh, li abbiamo giù. Anastasia ce l'ha. Vanessa, tu dovrai portare una felpa o un maglioncino. No, il maglioncino eh. bianco. Quello, ma quel maglioncino vuoi vedere se c'è? Appeso, lo vuoi prendere. Dai. Andiamo a vedere se c'è. Lo vedi appeso? Eh, no. Hai trovato? Sì. Dai, prendi ah, il tuo maglioncino. Detto, queste cose maniche non mi è eh lo so, amore. Dov'è? Ci arrivi? Sì, sì. Eccolo. Brava amore, tu porti questo, va bene? Sì, perché è il mio preferito. molto un cavolo. <ride> ok, dai. Allora, ho ok, Vanessa ha trovato il suo più il più maglioncino. Più. E invece le tu... un rubate tre magliette. Ma dai, veramente. Guarda, guarda. Eh, è bravissimo. I suoi antenati cinesi le hanno insegnato. Due, tre. Antenati cinesi. Sì. Eh. Pieghiamo qua, mettiamo due magliette così e poi arrotoliamo dentro. Poi giriamo. Poi giriamo e siamo tre magliette in una. Fantastico. Allora gli elastici li hai già presi, no? Li hai presi? Avete no. già preso gli elastici? Ah, cool. Boh. Qua. Brava Maria Rosa, bravissima. Ok, ci siamo quindi. Sì, Cosa hai preso? Ma Brava me. amore. Sì, wow. il Deodorante. L'hai rotto, Anastasia, deodorante Anastasia. Rotto. Hai rotto il deodorante per terra ci sono le schegge di vetro, guarda. Abbiamo Vane? Coton Brave cotonfio, ok, perfetto. Però devo dire una cosa che io ho un elastico che ho trovato che mi sta benissimo. Ah E' sì? quello che metto sempre credo che è in bagno Sì, però credo che c'è. Se è il mio preferito me lo devo tenere. Allora, ragazzi, il video è finito. Poi se negli altri giorni, perché mancano solo due giorni, sono felicissima, aggiungeremo qualcosa e faremo tipo uno shorts o un pezzo di video. Ok. Però oggi salutiamo Rita, Valeria e, so e Sofia d'Alessandro. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! Ci stanno rubando la valigia! Alessa, corriamo! Corri! Corri! Scappa!